3 settembre sono le 8.08 e io sono già in sella alla mia ronda la bici vagabonda e ho appena lasciato Vercelli dal lato di Cares sono in direzione di Campertonio per chi non lo sapesse è in Valsesia poco prima di Alagna ci sono circa 900 metri di dislivello positivo distribuiti su 86 km di farcela anche se non sono allenato dietro di me sembra che ci sia un bel tempo ma davanti a me è tutto nero, le previsioni dicono pioggia questa sera a campertonio io sarò in tenda al campeggio il gatto e la volpe e... Oh, spero di non bagnarmi troppo, ho deciso di partire comunque anche se le previsioni appunto non erano delle migliori perché avevo proprio bisogno voglia di staccare da questa settimana abbastanza pesante sia a livello lavorativo che psicologico ho un po' di pensieri grattacapi e ho bisogno di scaricare un po' e quindi pedalo pedala Giappino pedala e taci che oggi è tutta salita ma domani sarà tutta discesa ero dimenticato anche di dirvi che mi sono portato la tenda e tutto il necessario per dormire almeno spero di essermi ricordato di prendere tutto quanto altrimenti farò a meno di quello che non ho ad ogni modo non ho portato niente di ciò che riguarda la cucina niente fornello, niente pentel, niente padellino solo le posate anche perché per oggi a pranzo mi sono preparato i miei soliti due sandwich e per questa sera cena, indovinate un po', punto ad andare a mangiare un po' e spezzatino, perché ormai il clima è quello giusto in questo momento ci sono 18 gradi, in montagna ce ne saranno 12-13 penso e quindi un po e spezzatino e un bicchiere di rosso buona giornata a tutti! Mi sono fermato perché oltre al rischio meteo, come potete vedere, non dei migliori come vi dicevo prima, c'è anche un altro piccolo dettaglio che vorrei farvi notare. Non vi dico niente perché se no andate in giro a dire al ah, giappino si lamenta bla bla bla, però guardate qua. E indovinate perché ve l'ho fatto vedere. A dopo ragazzi. Ragazzi tutta la settimana che corro io ho deciso che oggi che è sabato sarà una giornata lenta sia in bici che di testa, game on ragazzi! Sosta a Gattinara per fare una seconda colazione con cappuccino e brioche. Anche se sarebbe stato meglio un bel bicchiere di Gattinara, magari un travaglini riserva, perché ormai far colazione al bar è diventato proibitivo: 2,90 euro. Un cappuccino e una brioche, meglio un vinello a sto punto, davvero. E comunque ho fatto sosta qui perché una volta usciti da Gattinara, sulla strada che sto percorrendo, comincerà la mia lunga salita fino a Campertonio sono 50 km, tutti di salita salita leggera e dolce tra il 2 e il 4%, c'è solo un piccolo strappetto da fare ma di poche centinaia di metri quindi Hop, hop, hop. si pedala Giappino pedala Giappino pedala ed ecco a voi come finisce la ciclabile a Prato-Sesia eccola qua direttamente nel campo con la strada da questa parte e di là il nulla le ottime infrastrutture complimenti Vi ricordate, vero, che vi avevo detto che questa sera avrei voluto andare a mangiare polenta e spezzatino. E dove si mangia bene la polenta e lo spezzatino? Nelle bettole, ragazzi, nelle bettole! Due freddure in un giorno sono troppe anche per me, vero ragazzi? Buona giornata! Sono quasi a Varallo. Come potete vedere il clima non è per nulla migliorato, la temperatura si è solo alzata, siamo a 22 gradi, ma perlomeno non piove e pedalare con questo clima secondo me è il top. È proprio bello, si suda poco e si fatica poco. A dopo! Ho appena attraversato Varallo e mi mancano solo 24 km al campeggio, non ho ancora pranzato ma adesso nel primo posto utile dove c'è un parchetto, una panchina, qualcosa mi fermo e mi mangio i miei sandwich, i miei sandwich preparati con amore questa mattina perché inizio ad aver fame, non so che ore sono, sono le 13.02, neanche tardissimo. Quindi, e quindi niente, si pedala si pedala ragazzi, guardate qui la mitica discoteca igloo di Varallo chissà se è ancora aperta e funzionante a vederla così sembrerebbe di no o oh, forse sì non lo so comunque Anni, anni, anni, anni, anni, anni fa di quando si era boce, cioè ragazzini, pazzesco. E guardate che paesaggio. Ragazzi, per la pausa pranzo sarebbe carino trovare un sentiero da quel lato perché proprio dietro questi alberi c'è il fiume Sesia e mi piacerebbe mettermi lì, in riva al fiume, mangiarmi il mio sandwich rilassarmi e poi farmi questi ultimi 18 chilometri e ho trovato un'altra bettola vabbè, niente bettole, mangiamo i sandwich vi faccio sapere se trovo un posto dove fermarmi che sia carino e piacevole a dopo e niente non riesco a trovare un sentierino per andare giù in riva al sesia guardate che panorami il clima è un po' pessimo però ho trovato questo angolino con il lavatoio e una bella fontanella dove puoi ricaricare la borraccia la panchina e visto che ho un sacco di fame mi fermo qua, mangio e riparto. A dopo. Molto bene, mangiare ho mangiato, addirittura tre sandwich e una barretta energetica. Ora mi bevo un pocket coffee to go che mi ha donato la Simo con tutta la carica del caffè e l'energia del cioccolato. Ah, è sempre troppo poco. Ragazzi sono in località isola e questo qui è il ponte pensile del XIX secolo con ancora i cordoni che lo reggono originali ed è l'unico in Italia ad avere ancora i cordoni originali, eccolo qua. Ovviamente non ci si può salire su, però è giusto vederlo. Ragazzi, questo clima è veramente pazzo. È tutto il giorno che è nuvolo, adesso sta spuntando il sole. Sono a Balmuccia e sta piovendo col sole tutto il giorno che sei una nuvola esagerata che mi copre e niente non ha piovuto, col sole piove, però guardate qua ragazzi qui un po' si sale, siamo alla pendenza 8% piove e mancano solo 13 km al campeggio e per il resto va tutto bene, pedala Giappino, pedala! Mi manca solo un chilometro ad arrivare al campeggio di Campertonio il clima continua a fare abbastanza schifo, come potete notare, ma io nonostante tutto sudo sempre come un maiale. E le salite sono solo tra il 4 e il 5%, eh. Però io sudo, sudo sempre, che schifo. Adesso che arrivo al campeggio mi faccio una birra fresca e poi una doccia calda. Ed eccomi qui a Campertonio. ragazzi sono arrivato al campeggio alle 4.06 indovinate la reception a che ora chiude il pomeriggio alle 4 riapre comunque alle 5:30. mi hanno detto di montare tranquillamente la tenda prendermi lo spazio che volevo ho scelto questo qui proprio in riva al fiume anche se sarà un po rumoroso ma sarà un risveglio spettacolare perché sono lì la prima tenda vicina è là in fondo quindi sono molto tranquillo e ho pensato comunque di montare la tenda perché anche il bar ovviamente era chiuso fino alle 5 e mezza quindi la birretta me la prendo dopo adesso che ho montato la tenda ho già gonfiato il materassino il cuscino, è tutto pronto mi preparo per andare a farmi una bella doccia calda così mi metto pulito e vado a bermi una birretta un po' tranquillo e me la godo fino a domani ciao ragazzi Ed eccomi lavato, profumato, cambiato, stirato, asciugato e sono le 5.35, vado a fare il check-in e finalmente andrò a bermi la mia meritata birretta, eh? Cosa ne dite? Io dico che è proprio giunta l'ora, a ah, dopo ragazzi! Qui. birra e patatine e poi otto e mezza polenta a dopo non credo che mi vediate perché è tutto buio sto andando finalmente a cena sono completamente in dubbio se prendermi la polenta e cervo che sto sognando da questa mattina oppure i tagliolini col cervo e poi una polenta concia la fame mi dice la seconda opzione ma la gola e la voglia mi dice la prima. Non lo so. Adesso scrivo lì, vedo e decido. E vabbè, questo è solo un audio alla fine perché, come vi dicevo. More moments later. E con questa luce puntata negli occhi solo per farmi vedere da voi perché è totalmente buio in questo campeggio. Io sono già in tenda, vi dico solo che ho mangiato come un bufalo, ho preso alla fine i tagliolini col ragù di cinghiale la polenta concia, mezzo litro di rosso e infine il caffè anche la ragazza che mi ha servito mi ha detto ma davvero finisce tutto eh, non volevo dirle che oggi ho fatto 91 km e 800 metri di dislivello positivo che non sono tantissimi però la fame, eh, la fame si fa sentire la sera e quindi ho scofanato tutto, mi sono già lavato i denti, ho fatto la pipì e adesso sono pronto a cambiarmi e mettermi nel fodero dentro il mio sacco a pelo per dormire perché sto iniziando a straparlare sono stanchissimo sono le 11 domani devo tornare a casa meno male che è tutta discesa buonanotte ragazzi